Elodie di Patrizia e i suoi nuovi progetti. L'annuncio su social. Elodie e il suo sogno per settembre. Nuova musica in arrivo. Elodie di Patrizia ha caricato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui in bianco e nero è intenta a cantare, nella didascalia dellimmagine. Inoltre, lex allieva di Amici di Maria De Filippi ha scritto un annuncio veramente importante. Elodie ha infatti dichiarato che non vede lora che arrivi settembre, in quanto ha tanto bisogno di cantare nuove cose. Insomma, da tali parole sembra trasparire la volontà della cantante dai capelli rosa di scrivere nuova musica, e non vede quindi l'ora di fare sentire le sue nuove opere ai suoi fan. Il suo stesso entusiasmo è stato infatti trasmesso ai suoi followers, i quali hanno commentato sotto l'immagine che stanno attendendo ormai da molto tempo delle nuove canzoni da parte della loro idola. Lo stile musicale che Elodie avrà d'ora in poi sarà inoltre totalmente diverso, la cantante di Sanremo 2017 ha infatti da poco rotto ogni rapporto professionale con la sua amica Emma Marrone, la quale non solo le aveva scritto il brano che aveva poi portato sul palco dell'Ariston, ma la seguiva in ogni sua tappa del tour e l'aiutava nel mod di ogni suo brano. Elodie di Patrizzi, cosa farà da settembre in poi, le sue parole. Elodie quindi tornerà a settembre con della nuova musica, non resta che attendere maggiori novità che sicuramente Elodie di Patrizzi ci comunicherà sui social, in cui è sempre molto attiva. L'ultimo gossip che l'ha vista protagonista arriva infatti dal suo profilo Instagram, in quanto una foto caricata dalla cantante dai capelli rosa ha entusiasmato i suoi fan e non solo. La di Patrizia ha infatti postato un tenero scatto insieme al suo ex fidanzato Lelesposito, i due quindi sono ritornati insieme? Dalle testimonianze che arrivano dai loro fan, sembrerebbe proprio di sì. Elodie e il vintore di Sanremo Giovani erano infatti stati avvistati a Napoli in atteggiamenti molto intimi. L Amica di Emma aveva inoltre infuocato l'estate attraverso un altro gossip insieme a Stefano De Martino, le telecamere della rivista di Alfonso Signorini li aveva infatti pizzicati insieme, mentre consumavano la colazione. I due comunque avevano smentito ben presto il gossip, anche perché Stefano è attualmente fidanzato con la stilista Gilda. Insomma, dopo una pausa estiva altalenante, tutto starebbe tornando di nuovo al posto giusto per Elodie, la sua vita privata sembrerebbe quindi essere tornata serena ed equilibrata, e la di Patrizi sarebbe quindi anche propensa a recarsi in studio, per incidere i nuovi brani del suo nuovo album.